Ehi, hey, sono sempre io, un cetriolino Ehi, hey, anch'io sono un cetriolo Noi viviamo in un barattolo, sai Da fuori può sembrare un semplice contenitore di vitre o una prigione Ma qui ci sentiamo liberi, in fondo Che cos'è la libertà se non la possibilità di dubitare La possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare Di sperimentare, di rischiare, di dire no, no a qualsiasi autorità Che sia artistica, letteraria. E anche ai cetrolini? No, perché io sono un cetriolo? Uh, no, eh, No, ai cetrolini no Evviva! Bene, stavo dicendo? Giusto, libertà. Sentirsi leggeri, ribellandosi alla società, agli schemi sociali, alla scuola, ordinando patatine fritte senza che... I cetrolini conquisteranno il mondo! Scusa, cosa? Stai tranquillo, ho un piano! Non rimasto qui da solo nel barattolino Lo sapete, sono un cetriolino C'è qualcuno tra di voi che avrebbe un po' di fame Io non sono scaduto ma vi prego Non lasciatemi con le vegane o vegetariane Anzi va bene tutto ma non mi buttare Sai solo mangiare, ma vai a studiare Sei c'è poco aceto dentro la stanza, io voglio andare in vacanza senza fare sport In università non ci vado, me ne sto sul divano e guardo Game of Thrones Io sono solo un cettolino che ha comunque una vita migliore di te